Ci sono stati delle, delle, dei fatti particolari, quindi i progetti noi li, li, li dovremo comunque valutare, qualora non saremo, non saremo noi ad organizzare. Faccio un esempio per capirci. Da adesso vediamo se questa settimana o la prossima settimana, quindi l'ottobre prossimo o un'altra ancora, dovremo fare la, la, la, la commissione per il trofeo pacchetto. Il trofeo Facchetti lo organizza il Consiglio di Zona, ma non è il Consiglio di zona che va a cercare le squadre e tutto il resto. Noi abbiamo dato dei criteri, sulla base di quei criteri viene organizzato. Quindi le società di calcio e rotazione organizzeranno ogni anno eh, il trofeo Facchetti. E così è per il carnivale. Se poi ci sono associazioni che hanno già presentato e potranno essere prese in considerazione, quello non spettano a dirlo, perché a questo punto noi ne mandiamo a dopodiché da, da oggi in avanti o quando sarà, credo a fine mese da prima di più di marzo adesso non so esattamente ci sarà in vigore ufficialmente la questione dei 45 giorni e comunque i 45 giorni o la trimestralità prevedono che uno deve prendere in carico e portare in commissione la documentazione se non è organizzata ancora dalla commissione della presidenza quindi credo che la eh, l'abbiamo scusa anche in commissione e penso che vi dato le risposte che non dare. grazie eh, eh, capogruppo tempo eh. eh. sì. sì, grazie a tutti purtroppo non faccio parte della sua commissione e non ho ben compreso alcune cose ovvero noi oggi con questa delibera andiamo a stanziare cioè, 6.000 euro, euro per andare a realizzare il carnevale sulla zona 9 quindi rivediamo che vogliamo fare il carnevale arriveranno delle proposte uh, agli uffici che dovranno valutarle ma in base ai criteri che abbiamo che avete stabilito in commissione cioè, mi manca una parte, cioè, come verranno valutate le proposte? Cioè, e dice parlava del propri pacchetti eh, che ha organizzato da voi poi ci sono dei criteri, ma se quale chi eh, organizza deve seguire. Per il carnevale ho perso un pezzo del quale, e eh, non lo vedo nella delibera, che si specifica il criterio per quale poi gli uffici valuteranno la proposta piuttosto che un'altra più valida o più meritoria. Grazie. Consigliere Presidente Tucci. Grazie. allora intanto eh una risposta al capogruppo la terza. La, la sua richiesta è, è bella perché noi abbiamo provato a dare eh, negli anni scorsi un tema come Consiglio di Zona a chi poi avete organizzato comunicano, ma alla fine abbiamo dovuto abbandonare l'idea e ogni anno cambiare il tema per un semplice motivo che Già adesso, credo, che la non so chi è chi... chi... chi... la FOC, FO, organizza il carnevale e già oggi dà un tema. E quindi le parrocchie che vorrebbero vorre, partecipare all'organizzazione del carnevale hanno già il loro tema. Allora dire, alla... bisogna dire alla FOC di non mettere un tema per quanto riguarda la zona 9 ma è impossibile perché vale per tutta la regione Lombardia. Ed è questo il motivo per cui questo percorso di temi, diversi di uno ogni anno, non è possibile affrontarlo. Noi quando ci abbiamo provato siamo arrivati a lunghe discussioni e perché non si poteva tornare indietro rispetto alla decisione della Forza. Quindi questo è il motivo per cui non è, a me piacerebbe non è fattibile. Per quanto riguarda invece... Il capogruppo Perego, noi l'anno scorso abbiamo dato come segnale di valutazione, eh, anche in commissione e così via, che eh, ci sia quantomeno la territorialità delle associazioni, che le associazioni lavorino sul territorio della zona 9, che non, non siano nate oggi per fare il camionale domani mattino, eccetera. Cioè, poi dopo chiunque potrà presentare la sua richiesta e ci saranno anche delle, non lo so adesso lo dire ci sarà chi è più territoriale chi non lo è si metteranno insieme le varie associazioni di parrocchie e scuole non lo so chi è, sta a chi organizzare come pensa di organizzare le casinate noi più che dire di tenere conto delle associazioni che hanno una solicità sul territorio della zona nord che hanno già esperienza nell'organizzazione del campionale è una segnalazione che possiamo fare non è che possiamo imporre come eh, metodo primario quindi questo è il quante ¡Mario! Chiudiamo la costruzione. approvato. Passiamo quindi al punto successivo. Mozione relativa al previsione della legalità in via di la parola al... Primo, Presidente, consigliere Fede, il capogruppo Fede Pellone. Grazie Presidente. Ma non sto a leggerla, sto soltanto a riassumere un attimo eh, la vicenda che ho presentato già la settimana scorsa e ringrazio che si riesce già a discuterla oggi perché penso che sia una cosa importante il non solo la, la vicenda del ripristino della legalità ma la cosa in sé cioè questo spazio è uno spazio comunale che tra l'altro come consiglio di zona abbiamo portato a bando e, eh, e c'è in corso un bando comunale per far sì che qualche associazione possa non solo metterla ripristinarla eccetera ma re, renderla anche fruibile per la cittadinanza quindi ritengo che sia urgente che venga Uh, prima sgombrata e poi resa nuovamente fruibile a tutti i cittadini uh, con, uh, con questa attuazione del bando. Uh, ricordo che ne abbiamo parlato anche a ottobre uh, e già ai tempi era, era iniziata una timida occupazione che poi col tempo si è protratta e adesso è diventato veramente uno, spa, uno spazio dove c'è un, un bar abusivo uh, una, um, e quindi anche ci, si fanno delle iniziative pseudo commerciali in barba a qualsiasi legge sia di sicurezza che HCCP e quello che è scorciante è che è vicino anche a uno, a uno spazio occupato dalla polizia locale e nonostante questo non si riesce ancora a trovare una soluzione eh, l'ho presentata mh, come, come minoranza ma i toni sono tali che mi auguro che possa eh, trovare la, la condivisione da parte anche eh, della maggioranza perché l'obiettivo secondo me è quello di ridare eh, questo spazio a, alla possibilità dei cittadini e delle associazioni di poter vedere, di poterci andare a fare il sopralluogo per poterlo poi al più presto eh, met, mh, far assegnare dal comune a un'associazione o a un gruppo di associazioni e poi riconsegnarlo alla, alla cittadinanza. Grazie. Capogruppo Indovino. Grazie Presidente. Sì, eh, il problema mi sembra evidente a tutti ed è fastidioso che con un bando aperto che cerca di ridare spazio alla città, ci siano persone che pensano di poter stare fuori dalle regole e eh, di occupare spazi. Fatemi dire questa cosa a, a margine, perché ci tengo particolarmente. Trovo soprattutto fastidioso che lo facciano dei ragazzi, perché ci sono un sacco di persone che in questo momento si assumono anche il rischio di partecipare dei bandi, fare delle associazioni, spendere anche del proprio denaro per mettersi in gioco all'interno delle regole, è irrispettoso innanzitutto nei confronti di questi ragazzi che tentano strade eh, dentro la legalità, che ci siano altre persone che invece eh, abusano di, di spazi che proviamo a mettere a disposizione. Eh, faccio due emendamenti che, che spero vengano, vengano recepiti. Eh, che sono un po' invasivi qui. allora eh, il primo riguarda l'eliminazione spiego anche il motivo no. eh, il primo è l'eliminazione dei due paragrafi relativi al premesso che eh, non tanto per smenuire il problema io credo che bisogna stare sul punto cioè lì il problema eh, è, di, è di ripristino di una situazione, di legalità dopodiché non è un problema di elevato eh, pericolo e eh, di ordine pubblico, cioè non è che lì eh, insomma, ci fabbricano le Molotov, per intenderci. Sicuramente c'è una lesione della legalità, dall'altra parte bisogna che ci sia, che ci sia un reprissio. E Quindi chiedo che vengano tolti i primi due parti, così come chiedo per lo stesso motivo che venga eliminato il considerato che perché non mi risulta dati alla mano che sia vero quello che c'è che scritto e nel testo dell'evidenziato che ci sono due locuzioni che andrebbero anche queste eliminate non perché eh, non siano perché non sono vere, è molto semplice perché non corrisponde alla realtà che sono il ma nulla si è mosso e senza che nessuno muovesse un dito per que questo non è vero, eh, la Presidente in prima persona e poi come risposta alla sollecitazione arrivata dalla zona, sia l'Assessore Benelli che l'Assessore Granelli hanno tentato di muoversi su questo, per esempio il mercatino che era fatto addirittura con la Coldiretti in un cortocircuito di eh, situazioni eh, allarmante eh, è stato fermato per un periodo di tempo e poi invece è ripreso. Quindi il problema esiste, però eh, qualcosa è stato fatto e qualcosa comunque si è mosso. Quindi eh, faccio, presento questi, questi due emendamenti e niente, attendo risposte dalla, da chi ha presentato la mozione. Se venissero approvati ovviamente noi saremmo favorevolissimi a votare la mozione. Grazie. Capogruppo Perego. Sì. Grazie Presidente. No, anche noi abbiamo sottoscritto e condividiamo pienamente questa mozione, anche perché penso ormai già più di due mesi fa abbiamo presentato un'interrogazione alla quale, a differenza di quelle pervenute al collega Pellegrini, noi non abbiamo ancora traccia, con la quale chiedevamo le intenzioni dell'amministrazione comunale presso quello stabile che essendo stato messo a bando speravamo potesse essere recuperato per l'utilizzo della cittadinanza in breve tempo perché la situazione attuale non è solo un piccolo e mero fastidio, è una situazione grave che merita e necessita di essere sanata nel più breve tempo possibile, non capiamo questi ritardi, non capiamo perché non siano stati presi già e allontanati, qui rischiamo che quell'area faccia la fine di altre della nostra zona che sono da anni sede di degrado e di preoccupazione per i cittadini che vi vivono vicino e ne cito una caso che è quella di cui amo parlare che più volte abbiamo chiesto lo sgombro che anche in passato è stato effettuato di Vialita Modignani eh, non, un in... non è un fastidio non è che sminuendo la realtà di quello che accade nella nostra città con degli emendamenti si possa modificare la realtà percepita dai cittadini di gravi disagi e gravi preoccupazioni apprezziamo il fatto che il PD voglia sostenere quanto richiesto dal capogruppo Fede Pellone apprezzeremmo di più una maggiore attività da parte dell'assessore Granelli e più incisività nel suo operato grazie Consigliere Luzzi. Grazie Presidente, anche noi come nuovo centrodestra siamo assolutamente favorevoli a questa mozione di buonsenso presentata dal, dal, dal capogruppo Fede Pellone, sì. e per cui voteremo a favore. Io volevo, in realtà ci sono degli errori all'interno della mozione che non so se presentare degli emendamenti apposta o sì, semplicemente… perché, ah, perché proprio, proprio di grammatica <ride> o facciamo vita di niente, perché… Nella parte finale è scritto necessario affinché vanga ripristinata. Ah, <ride> Sostituire la parola venga con la parola vanga. Non so se. <ride> e poi eh, nell'oggetto, abbandono di spazi comuni che potrebbero essere valorizzati l'impegno della, della zona 9. Virgola l'impegno. Che potrebbero valorizzare l'impegno della zona 9. Non lo so, eh, non so dare un emendamento su oh lo trattiamo come un typo, un refuso Va bene. la ringrazio per le segnalazioni in effetti c'era qualcosa che non parlava consigliere Esposito grazie presidente il mio intervento a integrazione di quello che ha già sostenuto il capogruppo presentando gli argomenti e le motivazioni degli stessi eh, è giusta questa mozione ed è giusto intervenire eh, tempestivamente sulla liberazione degli spazi, sullo sgombero eh, questa alla luce anche di una riflessione un po' più sottile che mi permetto di, di sostenere eh, la vicenda dello sgombero ossia della disponibilità dei locali non è slegata alla vicenda del bando eh, il nostro bando infatti che è stato ampiamente discusso in commissione, nella Commissione Case Popolari ed è stato approvato da questo Consiglio, è un bando ambizioso, è un bando impegnativo, eh, che senz'altro gratifica il lavoro di quest'Aula, ma che richiede un grande sforzo da chi ha intenzione di cimentarsi a dare vita nuova a quegli spazi. Ebbene non c'è miglior garanzia per chi occupa se non un bando che vada deserto e una condizione per cui il bando vada deserto è senz'altro la condizione di degrado in cui adesso versa quindi se noi vogliamo ottenere un risultato positivo e sia che quel bando vada vinto e quindi che qualcuno si impegni seriamente in quegli spazi occorre anche che gli stessi siano nelle condizioni migliori per essere eh, visitati e eh, per poter essere immediatamente presi eh, sotto il controllo di chi vorrà impegnarsi. Grazie. Grazie, non ci sono altri interventi, quindi do la parola al capogruppo Fede Pellone per le eventuali repliche per sapere se accetta gli emendamenti proposti. Allora accetto anche i due punti nel, nell'oggetto valorizzati, due punti, l'impegno della zona potrebbe andare bene, quindi era un refuso quello lì. E... Allora, l'obiettivo di, di questa mozione non è una mozione che deve ribadire alcuni concetti o deve fare il, la, la distinzione tra la maggioranza e la minoranza, perché questo lo si vede nei, nei fatti. L'obiettivo è invece quello di agire, di far sì che ci fosse un reale impegno e mi fa piacere che di tutta la zona su determinate cose. Quindi accetto il ritiro di parti che non è che le ho inventate, parti che... La, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i nostri partiti hanno un senso perché noi ci sentiamo effettivamente in una situazione di non tanta sicurezza, però ci rendiamo conto che eh, l'obiettivo comune è quello di evidenziare qualche cosa, soprattutto che il Consiglio di zona impegni il Presidente a predisporre gli atti necessari affinché venga ripristinata la legalità per quello, quello spazio, perché l'obiettivo è ridarlo al più presto alle associazioni, alla vita della cittadinanza, perché quello è uno spazio importante, tra l'altro anche bello ed è vicino a, ad altri luoghi di aggregazione. Mettiamo quindi in votazione la mozione così come emendata. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Mozione relativa al concorso internazionale di progettazione della ludoteca Padiglione Infanzia in Via di Castiglia. La parola al primo firmatario, consigliere Agnus Dei. Grazie Presidente, eh, questa mozione l'ho scritta. Eh, beh, ringrazio anche il Presidente che ha inoltrato eh, le foto e una, e una mail inviata da alcuni architetti che hanno rifiutato di partecipare a quel concorso. Eh, io ero già in contatto con altri architetti che invece stanno partecipando, ma lo fanno in modo molto guascone perché proporranno un progetto molto particolare. non so cosa è qua. E, cioè, hanno, eh, Questo qui è un, è un concorso a cui hanno partecipato 310 eh, architetti e c'è un primo premio eh, in, in denaro, quindi è probabilmente anche per quello che è molto partecipato. Comunque riguarda... Una ludoteca per ragazzi e per bambini diversamente abili nell'area del, della, della um, eh, biblioteca degli alberi. Il problema di questa, di, della zona che è stata scelta è che all'ombra ehm, è ridosso praticamente del nuovo edificio dell'Unicredit vicino a un parcheggio e, e in una zona abbastanza infossata, tra l'altro su un'area una, un in cui ci sono, um, dei, ci sono praticamente gli impianti tecnologici, quindi ci sono uh, fogne, c'è tubature, quindi diciamo è molto particolare, è, è molto disagiata come area. E la mozione chiede all'assessore Decese di uh, Portare questo quest edificio di mh, 500 metri quadri praticamente sono due piani da 250, 250 metri quadri all'interno della, della, della biblioteca degli alberi, quindi in, in zona più consona eh, arieggiata, soleggiata, più consona al tipo di, di utenza che eh, sarà presente all'interno della struttura. Grazie Capogruppo Melone sì, Grazie. Volevo ricordare eh, che mh, forse mh, la, il consigliere Newsday non era presente quando mh, una ventina di giorni fa avevo fatto un'interrogazione in consiglio su questo stesso argomento, era, ave, era venuta un architetto che voleva partecipare al concorso e ci aveva segnalato questa cosa L'interrogazione è stata mandata all'assessore De Cesaris che però purtroppo ha risposto non nel merito delle, delle questioni, mi ha risposto subito ma eh, dicendo che il concorso era un, un concorso ehm, che è, ha un bando che è stato valutato da, dagli eh, diciamo, organismi comp competenti che sarà, e che il progetto sarà realizzato nel rispetto delle, delle normative e che l'opera ha dimensioni ridotte. Ma le osservazioni che venivano fatte non erano nel merito della validità del bando, delle dimensioni del progetto, eccetera, ma della, del luogo che è stato scelto per collocare eh, dei bambini che hanno de, de, delle condizioni di disagio, che possono essere più o meno gravi e eh, rispetto a questo la richiesta era di considerare un altro luogo sia all'interno del parco sia in, in altra area ma eh, quel, quell'area lì è veramente molto brutta per chi, per chi la conosce, per chi la vista per chi, per chi la frequenta, quindi, eh, quindi io penso che eh, bisogna invitare eh, l'assessorato tra l'altro Milano ha fatto delle cose bellissime per i bambini anche nel passato eh, per esempio il parco Trotter la, la città del sole per i bambini gracili è stato fatto in un luogo dove prima c'erano le corse dei cavalli dopodiché è fallita la società si è fatto lì un luogo perché i bambini che, che non potevano permettersi di andare al mare di, avessero una scuola dove potevano vivere all'aria aperta e curare le, le malattie polmonari quindi diciamo nella nostra tradizione cittadina c'è un'attenzione ai bambini e c'è eh, un'attenzione a offrire dei luoghi degni per i bambini. Ecco, questa, questa scelta, eh, nonostante ci sarà un concorso internazionale, quindi i progetti cercheranno di superare questi limiti, non mi sembra all'altezza delle tradizioni della città. Presidente Simi. Sì, no, io intervengo molto brevemente perché eh, volevo semplicemente ricordare che eh, Tutte eh, diciamo, queste attività che adesso vediamo attuarsi eh, vengono da molto lontano, nel senso che eh, l'individuazione di questo luogo, questa località per realizzare l'intervento è stata decisa, mi sembra, nella scorsa legislatura per cui eh, cioè, adesso noi ci accorgiamo, diciamo così, mh, o meglio, c'è una sottolineatura particolare di questa, di questa situazione eh, solo perché c'è stato il concorso internazionale, non per la decisione presa, già presa. Per cui, eh, come dire, mh, non, non, so, non sono in grado di dire in questo momento se si può tornare indietro, non so se mi spiego. Posso condividere il fatto che non sia diciamo così, la localizzazione migliore. Teniamo presente che eh, riposizionare eh, diciamo così, le attrezzature previste qui eh, probabilmente non sono. Cioè, la, la, il riposizionamento non, sarà, non è una cosa semplice. Diciamo, faccio il progetto, e poi, una volta che lo vinco, quell'edificio quell lo, lo faccio costruire da un'altra parte. Uno perché eh, ci sono delle regole diciamo che in qualche modo vanno rispettate dal punto di vista delle localizzazioni, delle previsioni, delle programmazioni urbanistiche per cui magari bisogna rivedere degli strumenti di pianificazione, come dicevo prima, vecchi due, non dimentichiamo che eh, nel, ad esempio nel parco della biblioteca degli alberi con un po' di fatica siamo riusciti a far inserire eh, il centro civico No? Ecco. non vorrei che continuare a eh, diciamo così, erodere eh, quello spazio con ulteriori edifici poi eh, diciamo così, venga meno diciamo, il carattere mh, diciamo, di parco di tutto per cui mh, di per sé mh, non, non sono né a favore né contro questo tipo di mozione, secondo me varrebbe la pena magari eh, eventualmente valutare con l'assessorato le, le, diciamo le, le possibilità di interagire ed eventualmente andare a vedere se ci sono delle soluzioni alternative, perché eh, si, proporre semplicemente una mozione, si chiede di, di spostare l'edificio da lì a là, mh, come dire è molto riduttivo non, al di là delle, diciamo, della pre, delle premesse che possono essere ragionevoli ma mh, non ha efficacia voglio dire per cui eh, se vogliamo eh, fare un approfondimento eh, quindi ri, richiedere eh, delle motivazioni diciamo, più eh, circostanziate delle difficoltà o meno dello spostamento secondo me si può fare fare una mozione di questo tipo se, così eh, non so eh, che effetti possa poi eh, produrre, perché il rischio è quello di eh, magari andare a bloccare poi il concorso perché mh, come sapete bene c'è chi vince un concorso e chi lo perde se io vinco un concorso e poi il Comune mi fa fare una cosa diversa, chi ha perso mi fa ricorso, per cui non facciamo altro che non fare un buon servizio alla funzione che vogliamo costruire perché poi c'è chiaramente appunto come dicevo prima chi ha perso fa ricorso perché l'edificio non sorge dove doveva essere progettato e c'è quello che dice io l'avrei progettato diversamente avrei partecipato, avrei vinto invece mi avete fatto perdere e così via per cui rischiamo di fare anche magari non dico un danno ma eh, non agevolare il percorso eh, della, della realizzazione del servizio quindi quello che io chiedo, eh, se, se i proponenti sono d'accordo, eh, di, eh, di invitare l'amministrazione a valutare eh, una, una situazione diversa, magari invitando qui i tecnici e ci lo spiegano direttamente senza dover... Eh, diciamo, prende una decisione che magari non possiamo prendere perché ci dicono che tecnicamente è impossibile andare a modificare il, il bando di concorso, per cui non ci facciamo Grazie. neanche una bella figura. Grazie. Grazie Presidente Simi Consigliere Rossi. Grazie Presidente, ehm, ci risiamo, ritorniamo sul P. Garibaldi Repubblica e ritorniamo sulla biblioteca degli alberi su cui vi ricorderete, mi sembra, adesso parlavo con la capogruppo Melone, un paio di anni fa c'era stato presentato in isola il progetto della biblioteca degli alberi. C'è stato poi questo quest architetto che ci ha giustamente esternato le sue perplessità rispetto a questa ludoteca padiglione infanzia che effettivamente per un profano come sono io sul tema dell'urbanistica mi sembra effettivamente in una zona non idonea forse all'importanza di questo progetto e all'importanza anche di uno spazio proprio dedicato ai bambini con disabilità. D'altro canto però ritengo ehm, che il Presidente Simi abbia ragione a dire che forse all'interno di una mozione possa non essere utile diciamo, alla causa arrivare subito a chiedere... Ehm, per adoperarsi che l'edificio venga costruito all'interno del parco al di là del percorso pedonale in prossimità di alberi in piena luce solare mi sembra che sia una richiesta molto specifica su cui forse varrebbe la pena veramente di trovare un momento con l'assessore ma direi ancora di più con i tecnici comunali su cui un po' riflettere su due cose secondo me sullo stato di avanzamento dei lavori della biblioteca degli alberi perché da due anni a questa parte non abbiamo più notizie e se ci siano effettivamente le possibilità da un lato di trovare una zona più idonea all'interno della biblioteca e se non fosse possibile allora veramente io preferirei trovare un luogo più idoneo se fosse possibile all'interno dello strumento del PI se, se non si rischiasse così facendo di ritardare altri lavori anche in spazi diversi dei dintorni quindi io propongo, ah, aggiungo un'altra cosa eh, rispetto all'interrogazione che ha fatto sempre la capogruppo Melone, la risposta dell'assessore ammetto che anche a me lascia un po' perplesso perché nessuno ha mai messo in dubbio che, fossero state, che il bando fosse stato regolare o che tutti i regolamenti siano stati rispettati, quindi io chiedo anch'io al proponente e non mi ero non avevo parlato prima col Presidente Simi, di sostituire il si chiede con un incontro con l'assessore De Cesaris o con i tecnici del Comune per illustrarci l'avanzamento del progetto La Biblioteca degli Alberi con particolare interesse alle ragioni della scelta di quello specifico spazio per la ludoteca Padiglione Infanzia, valutando la possibilità di uno spostamento. E credo che possa essere il modo migliore per iniziare diciamo, un colloquio con l'amministrazione che anche se per una cosa molto più grande come il centro civico in quel caso ha portato dei risultati e mi fermo qui, grazie grazie, se non ci sono altri interventi la parola al proponente grazie eh, a tutti i consiglieri per, per le osservazioni Diciamo che a me lascia un po' perplesso, eh, bene, io non ero, non ero al corrente della risposta della De Cesari sull'interrogazione, sull eh, mi lascia perplesso che eh, non venga, che proprio dall'assessorato non venga una proposta diversa in partenza, cioè eh, che si vada proprio, eh, viste le condizioni di quell'area, si vada a, quasi a punire. Eh, con una scelta del genere la, la costruzione di questo tipo di, eh, di struttura. Eh, comunque accolgo la, la, la proposta di emendamento del consigliere Rossi e, e spero che l'assessore, la, gli uffici tecnici siano disponibili, a avere una diciamo una commissione con noi in cui ci spiegano eh, le loro, eh, la loro decisione su quali i fondamenti è stata effettuata, grazie allora mettiamo in votazione eh, la mozione con gli emendamenti presentati dal consigliere Rossi Siamo in fase di votazione della mozione emendata, chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, assenuti 0, approvato. Passiamo all'ultimo mozione, l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno. Mozione relativa al potenziamento e miglioramento della probabilità del campo di basket all'interno del giardinetto di Via Giolli. La parola al firmatario proponente consigliere Pellegrini. Grazie presidente. Allora, la do per letta perché comunque non è la prima che passa nel Consiglio. Di zona. No, voglio fare solo una promessa. È giusto spiegare. Questa mozione nasce da delle richieste raccolte in zona. di ragazzi che usufruivano di un campetto presente in Viale Sulzani davanti all'asilo nido comunale. Mesi fa c'è stato un progetto di riqualificazione, non si sa per quale motivo, è stato trasformato da campo da basket a, campetto, a campo di area giochi per bimbi. Non si sa per quale motivo perché di solito rimane l'origine, insomma se nasce un campo da basket, se non ci sono grossi problemi e di qua in Consiglio di zona non sono passati rimane comunque un campetto da basket. Chiaro che se magari in comune avanzano dei giochini e magari c'è un costo minore è probabile che l'amministrazione possa fare anche una scelta del genere. Comunque sono felice perché c'è un'area gioco, c'è un asilo nido attiguo, quindi eh, viene usufruito dai bambini, è chiaro che chi giocava lì a basket, i ragazzi che andavano a giocare a basket si ritrovano senza campetto da basket, quindi nasce da eh, questa esigenza di quartiere questa mozione che va in qualche modo a chiedere un impegno all'amministrazione per ridare il campetto nel quartiere, questo campetto si trova a poche centinaia di metri dall'area in cui oggi il campo da basket non c'è più. Ecco, questa era solo una premessa per farvi capire la motivazione per cui è nata la mozione. Grazie. Presidente Motta. Sì, grazie. Allora, intanto, a titolo informativo, quella trasformazione è stata fatta perché qui abbiamo votato per farla c'è una delibera del Consiglio di Zona sottoposta come parere, richiesta di parere dal settore verde agricoltura, abbiamo votato ed è tra, stato trasformato il campo di basket in area gioco Com discussa in commissione ovviamente e poi portata in delibera comunque per entrare nel merito della mozione uh, nulla da eccepire il, il disagio è, è noto è conosciuto e la richiesta di manutenzione straordinaria sull'aria è già stata avviata martedì in consiglio in commissione ambiente vedremo l'elenco e tra le voci compare anche giustamente questo. Questo perché, e posso darvene lettura, giovedì 9 gennaio ho segnalato con una mail chiedendo che la riqualificazione di quel campo da basket venisse inserita in manutenzione straordinaria. Quindi per me si può anche votare per carità, chiede una cosa che però è già all'attenzione del settore e sta per essere eseguita non appena ci sarà il, il tempo che lo permette e, e eh, martedì comunque ne discuteremo in, in uh, commissione. Per cui, se non viene ritirata, valutate, cioè io personalmente mi asterrò perché non, non c'è motivo, poi può essere anche bocciata, ci mancherebbe. L'intervento risulta già nell'elenco della manutenzione straordinaria. Consigliere Agnus Dei. Grazie Presidente. Um, ma L'intervento del presidente Motta mh, mi ricorda che noi abbiamo fatto altre segnalazioni proprio. Uh, una, per esempio, mi sembra sul campo di Villa Litta: il campo da basket all'interno di Villa Litta. Quindi, se c'è già un elenco uh, che, uh, che abbiamo e su cui ci esprimeremo per dare priorità, credo che. Uh, eh, cioè, eh, eh, dobbiamo soltanto trovarci in commissione e decidere co martedì e decidere cosa fare e per quale motivo quindi eh, spingere per, una, per farne una piuttosto di un'altra con una mozione mi sembra un po' anche controproducente grazie se non ci sono altri interventi consigliere Pellegrini eh, io ringrazio il Presidente, mi spiace per l'inesattezza che ho detto, non lo sapevo sul fatto del campetto, della trasformazione del, campetto, del, dell del, bas, del campo da basket che c'era davanti e quindi chiedo scusa perché non, non conoscevo questa informazione per mia, eh, per mia magari disattenzione e quindi chiedo scusa al Consiglio però per il campetto da basket credo che, visto che comunque questo Consiglio, come abbiamo visto dai giornali di zona, prende il merito tutto e non dal proponente, credo che sia importante sostenere la mozione in quanto vada a dare una mano, un aiuto, visto che sappiamo che tutto quello che nasce qua non viene poi realizzato, anzi in minima parte, eh, riconoscerò anche questa sua, questa sua affermazione ai cittadini, andrò a raccontare che c'è già una richiesta partita dal Consiglio di zona 9, c'è già un lavoro, ma questo va a valorizzare, va a rendere più forte l'azione di richiesta che parte dal territorio e dal Consiglio di zona. Quindi il mio suggerimento è che esca il Consiglio di zona forte, perché porta avanti comunque una richiesta necessaria e secondo me anche legittima. Dopodiché... Quando uno presenta le cose e porta a compimento le mozioni è chiaro che se uno lo sa prima e se voi magari ci lanciate gli elenchi prima, noi è certo che sappiamo magari e non magari chiaramente non vado a proporre, non andiamo a proporre delle questioni già in trattazione. Io chiudo, io spero che condividiate la mozione e vi ringrazio. Vicepresidente Loconsolo eh, Grazie Presidente, eh, come per quanto riguarda le scuole sono contraria a eh, prese in analisi di singoli elementi quando... Eh, si deve confrontare la situazione generale eh, e decidere le priorità, così anche in questa occasione io voterò contrario perché non si può prendere in esame semplicemente il, il campo da basket di, di via Thomas Mann disinteressandosi del campo da basket eh, di, al, degli, altri, degli altri campi da basket presenti sul territorio della zona 9 grazie grazie grazie eh, io dico semplicemente una nota tecnica, per me è assolutamente impossibile poter sostenere questa mozione, non fosse altro che non posso chiedere la possibilità di riqualificazione di uno spazio, in questo caso di un campetto da basket, laddove è già prevista la manutenzione, c'è nell'elenco, è già previsto questo campo da basket, quindi non posso firmare, sottoscrivere un documento dove si chiede di valutare la possibilità di potenziare quando eh, agli atti c'è diciamo, già una richiesta di manutenzione eh, in questo senso. Consigliere Abbiati? Presidente, mi ha, mi ha pungolato, mi tocca. No, perché siccome dice questa cosa giusta, può anche essere condivisibile, però la stessa situazione mi sembra quella della rotonda di Via Vincenzo da Seregno che era già in programma a gennaio del 2013, siamo a gennaio del 2014 e non è stato fatto, comunque il la mozione di Gesmundo è stata votata nel senso vabbè io, io nel senso ti faccio notare solo questo siccome è più, eh, non è la prima volta che si usano due pesi e due misure su mozioni simili che quantomeno non trattano argomenti non, non identici ma sono simili come impostazione se poi questo come volete eh, nel senso poi dopo... siccome il consigliere abbiati mi ha pungolato rispondo semplicemente che qualora, non dico un anno, ma neanche sei mesi, fra tre mesi non si realizzasse quanto è previsto dalla, dallo schema della manutenzione, allora sarò la prima a sottoscrivere una qualsivoglia mozione presentata da qualsivoglia, consigliere di qualsivoglia partito, consigliere Illuzzi. <ride> No, da, da chi mi ha preceduto perché se dobbiamo prendere come esempio il fatto che c'è una pianificazione da parte di questa amministrazione, bisogna tener conto di tutti i problemi della zona, eccetera, e non guardare il problema specifico. Io faccio un esempio su un caso analogo che però riguardava le strisce blu, famosissime dell'ambito 43, le strisce di Via Sanglicerio, che avete detto no, pur essendo d'accordo sul tema, però verranno fatte le strisce blu, è già previsto il piano per mettere in questa, in questa via, in tutta l'area la, di 43 sta fatta, in quella via non è stata ancora fatta, per cui secondo me sul problema specifico bisogna intervenire e sollecitare l'amministrazione cui spungolato io voterò favorevolmente a questa mozione mettiamo in votazione siamo in fase di votazione chiudiamo Chiudiamo la votazione, presenti 31, favorevoli 10, contrari 19, astenuti 2, respinto. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, la seduta è chiusa.